Grazie a tutti e a tutti, eh, Vi dico solo tre dati veloci, in Versiglia 7 novembre 2014 operazione contro la Camorra, sequestrati bene per 6 milioni di euro, a Reggio Calabria il 26 novembre 2014 operazione nei confronti dell'Andrangheta Tarocco Giuffre, beni sequestrati per 5 milioni di euro, Roma operazione Mondo di Mezzo, beni sequestrati per 200 milioni di euro, Perugia 10 dicembre qualche giorno fa. Operazione quarto passo, beni sequestrati per 30 milioni di euro. Se facciamo i calcoli potete vedere che in pochi giorni no, sono stati eh, praticamente sequestrati centinaia di milioni di euro e quindi ci domand mi, domando, mi domando e vi domando se eh, combattere la criminalità è un problema oppure no e se è soprattutto un problema economico, direi sicuramente di sì. E eh, mi sono anche stufata di sentire dire che eh, siccome c'è la mafia e allora la, la crisi no, è più profonda, è esattamente il contrario, è perché c'è la mafia che la crisi diventa ancora più profonda. Non sono le mafie che generano una maggior crisi, ma è proprio la mafia che la rende ancora di più profonda e buia. Quindi combattere le mafie è sicuramente giusto e conviene, conviene sempre. E quindi eh, è quello che noi dobbiamo fare. Il problema è se questo Governo lo la vuole fare questa battaglia sulla legalità oppure no. Eh, io non credo che questo Governo abbia intenzione di fare una battaglia sulla legalità e sulla lotta alle mafie e sull'economia criminale soprattutto. Che quando parlo di economia criminale parlo soprattutto di evasione fiscale e di lotta alla corruzione e ehm, il fatto che ieri, il, cioè, dopo la sentenza Ethernet, se vi ricordate, il nostro Premier aveva detto che i morti non si prescrivono e quindi che bisognava subito fare qualche cosa rispetto a rivedere il tema della prescrizione. Poi è uscita l'indagine di Roma e anche lì si è detto che bisognava subito porre rimedio, bisognava fare subito un Consiglio dei Ministri e mettere un decreto. Ieri abbiamo saputo che il decreto non si può fare, e qui vorrei dire due cose rispetto ad alcune affermazioni che sono state fatte, che sono completamente eh, incredibili, e cioè del fatto che la materia penale non può essere eh, non ricondotta a un decreto, cosa che non è assolutamente vero, i decreti in materia penale ne abbiamo fatti a bizzeffe, e eh, ehm, sul tema della revisione della prescrizione, cioè non credo che basti un Consiglio dei Ministri, no, probabilmente non è stato neanche contattato Cantone, che è il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e eh, questo lo dice lunga su quello che pensa anche il, nostro pre insomma, il Premier sulla corruzione, perché mi sembra più un'icona il Dottor Cantone, cioè nominiamo Cantone all'anticorruzione e poi quando bisogna fare delle norme contro la corruzione o contro la prescrizione Cantone non viene neanche contattato. E quindi ieri, ieri si sono raffazzonate delle cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra e soprattutto non si è affrontato il tema principale che riguarda il, il tema delle ma, della mafia a Roma, dell'inchiesta dell eh, Mondo di Mezzo, che è il tema del falso in bilancio che è un tema fondamentale insieme alla revisione della prescrizione, mm, fondamentale perché? Perché se guardate quell'indagine in sostanza, com'è che si procuravano, a... intanto faccio una breve premessa, è una mafia nuova, cioè una mafia autoctona, cioè quindi nasce a Roma e è formata da romani, non ha niente a che fare con le mafie tradizionali? anche se è legata alle mafie, nel senso che eh, poi Carminati, questa mafia nuova, lavorava con l'Andrangheta calabrese, con i senesi, con i fasciano, casa Monica, eccetera, eccetera. Però è una mafia auto autoctona. E cos'ha di diverso rispetto alle altre? Mentre le mafie tradizionali hanno come primo obiettivo il controllo del territorio, chiaramente in una città come Roma, immaginatevi le dimensioni, il controllo de del territorio ha poco senso, non si può fare, quindi... Che cosa fanno? Una serie, creano una serie di relazioni, relazioni con tutto il mondo, eh, civile in sostanza e sociale, nel senso che hanno relazioni con le forze dell'ordine, hanno relazioni con eh, politici, con professionisti, con impresa, con tutti. E, questa, e, e come sta in piedi questa serie di relazioni? Come la utilizzano? Attraverso la corruzione, corrompono tutta questa serie di persone per fare profitti e le come si procurano i soldi per corrompere, perché poi bisogna procurarseli questi soldi, attraverso il falso in bilancio. Ci sono tutta una serie di società, sapete che il, il falso in bilancio in Italia non esiste di fatto e quindi attraverso la falsificazione dei bilanci si procuravano le provviste per pagare tutta questa serie eh, di persone. Eh, io starei bene attenta al dire che eh, probabilmente questo, eh, questo sistema nasce solo con la Giunta Alemanno. Lo dico per esperienza personale perché è un sistema che ho già verificato insomma eh, dalle mie parti, insomma, in Brianza e in Lombardia. Un sistema come questo è un sistema eh, che ha bisogno di anni e anni per essere costruito e quindi io starei bene attenta appunto nel dire che nasce solo con la Giunta Alemanno. E comunque eh, attraverso questo sistema appunto eh, nasce questa, c'è cioè questa, questa mafia, eh, nasce questa nuova mafia. E, quindi ieri sera mi aspettavo che il premier dicesse anche che bisogna rivedere la norma del falso in bilancio, perché se non rivediamo questa norma possiamo eh, modificare la prescrizione come vogliamo, ma questo è uno degli elementi fondamentali. L'altra cosa da dire sulla prescrizione, un conto è dire, sospendere la prescrizione, un conto è dire interrompere la prescrizione. Secondo me la prescrizione va interrotta quando nasce il processo, quando si fa il processo e quindi non è, deve essere sospesa. Comunque questo è un tema comunque che va affrontato secondo me in modo, più, in modo approfondito. L'altra cosa, eh, sempre dall'indagine di Roma, finisco, è eh, quello che si nota è una, una crescita della, del linguaggio e del modo mafioso nella società e lo leggo anche un po' eh, nelle parole eh, di Renzi dell'altro giorno. Eh, io non accetto assolutamente che si, possa dire, si, che si possano dire una, una frase di questo genere, eh, devono stare bene attenti Bersani ed Epifani perché altrimenti io pubblico eh, il, i bilanci no, del... Allora, questa è un'espressione per quel che mi riguarda mafiosa, nel senso che se ci sono... Se ci sono gli estremi di qualche atto illegittimo si prende e si va a fare una denuncia. Dall'altra parte io dico al Premier attenzione a lanciare accuse quando sono state fatte delle cene dove non si sa chi è venuto e è impossibile saperlo. Quindi attenzione a quando si lanciano accuse e anche in malo modo, Forse contare fino a 10 sarebbe meglio e poi bisogna essere coerenti però, bisogna pubblicare i nomi di tutti quelli che sono venuti alle cene e sapere chi finanzia il mio partito, perché io lo voglio sapere. Eh, credo di avervi detto tutto, ecco sul tema, eh, non ho più tempo però una riflessione sul nostro partito e su quello che è successo a Roma va fatto. Perché è vero che la giunta alemanno ha governato cinque anni ma esisteva anche un'opposizione e io mi domando, l'opposizione che cosa ha fatto in cinque anni? Perché il compito dell'opposizione e del partito democratico è fare i controlli che vanno fatti, non bisognava aspettare Pignatone, era il partito che doveva fare determinati, fa determinati atti. E lo stesso vale per Lirio Abate, Lirio Abbate ha scritto un articolo sull'Espresso dove raccontava dei quattro re di Roma, era il partito democratico che doveva fare quelle indagini, che doveva approfondire le cose, non solo i giornalisti e i magistrati. Grazie.